Milano sarà il 6, 7 e l'8 di giugno, a ZAM. Ci saranno sicuramente artiste, performer, chi tiene laboratori sempre legati diciamo, alla sessualità, alle varie pratiche sessuali, ma anche per esempio alla, alle nuove forme d'amore. Saranno workshop, presentazioni, performance, concerti, iniziative, materiale da riutilizzare. Stiamo cercando di creare una rete di persone che ragioni sulla... Libertà eh, di eh, godere, sperimentare, verificare i propri corpi, imparare, trasmettersi conoscenze, eh, divertirsi. Letterate, studiose, ricercatrici che magari presentano il loro libro. Ci saranno performance negli spazi pubblici, quindi eh, magari laboratori tipo Drag King, Drag Queen... Queen eccetera che verranno poi proposti non solo all'interno di Zam ma anche fuori Zam, quindi a Milano fondamentalmente, probabilmente nella zona stessa della Ladyfest. Noi siamo un gruppo di Lady che lo slogan vuole che la Lady L'aspetto più interessante è che ci sono donne con percorsi politici completamente diversi alle spalle, che si trovano su un evento concreto e stiamo provando a organizzarlo. Secondo me è molto interessante perché si sentono linguaggi completamente diversi che in qualche modo cercano di comunicare, a partire anche da esperienze del femminismo molto diverse. Quante siete? Uh, le riunioni variano da 5 a 20 e in mailing list saremo almeno 30-40. Tutte le età? Eh sì, abbastanza, abbastanza, devo dire che come esperienza politica ci sono per la prima volta per me anche le ventenni, per cui sì, devo dire che è abbastanza Stiamo mista. Stiamo Certo. <ride> allora, questa è la nostra bella sfida, nel senso che il nostro intento è che venga assolutamente chiunque. Dalla signora col bambino, alla compagna militante, al ragazzo che vuole capire che cosa sta succedendo, ai curiosi, alla gente della zona, per cui ci piacerebbe davvero che fosse una forma di contaminazione questo festival. Stare tra di noi, tra la nostra gente è troppo facile, vorremmo provare ad abbattere insomma, un po' tutti i muri che ci dividono. Cioè per me già un obiettivo è se la gente esce e smette di eh, dire femminismo sottovoce o di dire femminismo ma... Quindi si parla di autodeterminazione o si pratica o si ragiona insieme, eh, si parla di piacere, si parla di corpo, si parla di cosa possiamo fare noi. Poi ci sono molti aggettivi attorno perché sappiamo non c'è solo femminismo e a noi piace uno che sia aperto. È ospitato da ZAM, questo è importante dirlo perché non è un progetto comune, ma è un progetto che è partito da noi, una rete, non è un collettivo precostituito. Comunque adesso per esempio siamo questa, in questa iniziativa di pre ledifest di finanziamento in cui stiamo cercando al contempo di finanziarla e di proporre degli spunti, no? tipo per esempio oggi ci sarà la performance di, eh, di Shibari. Allora, il Fest milanese di giugno non sarà gratuito perché purtroppo abbiamo parecchissime spese, abbiamo fatto tutto da sole, non abbiamo nessun tipo di finanziamento, sponsorship o quant'altro, per cui stiamo facendo da più o meno sei mesi delle iniziative itineranti in diversi spazi nella città per riuscire a finanziarci, ci sono da pagare tutti i viaggi, tutti i materiali, tutti gli allestimenti e quindi purtroppo dovremmo chiedere un contributo all'ingresso. <tussurra> Questa profica è <proprio> venuta! <ride> Che cosa devo ridire tutto?